Ciao Alessia, benvenuta. Ciao, ciao, ciao. Alessia è una digital strategist e oggi il suo talk è una specie di indagine di studio su, si fa presto a dire freelance, chi sono i freelance oggi. Ti lascio il palco. Grazie mille. Ciao, super responsabilità aprire. Ehm, allora, vediamo se Miriam e Gianluca hanno detto delle cose intelligenti No, sicuramente sì Ma eh, di cosa parliamo oggi? Ehm, posso? Ok, perfetto ehm, Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che eh, abbiamo bisogno di farci un quadro della situazione Io sono freelance da, da poco, da, da poco più di un anno E sono abituata che eh, quando approccio qualcosa che non conosco, lavoro o vita eh, devo farmi un po' di analisi perché altrimenti non capisco dove sono e non capisco dove devo andare e, e mi sono fatta un'analisi su, sul mondo dei freelance, la stavo tenendo per me onestamente, e, però poi ho pensato ma che brutta persona! Forse è meglio se, se la condivido anche con gli altri e quindi ho fatto la proposta al freelance camp di, di farvi vedere un po' i dati che sono emersi e vedremo anche se quello che hanno detto Miriam e Gianluca sul futuro è, è supportato dai dati, quindi tremate. Eh, allora, prima cosa che ho cercato di capire è, ma perché ci chiamiamo freelance? Ma chi l'ha detto freelance? L'ha detto, detto Walter Scott nel 1819 in Ivano. Io Ivano l'avevo anche letto, ma questa storia dei freelance non me la ricordo. Comunque era un modo per identificare i soldati mercenari medievali. Eh, freelance, cioè lancia libera, no? che non fa parte di un esercito specifico. Veniamo un po' più alla modernità e quindi la definizione che, che, che ci diamo ora è quella di essere dei, dei liberi professionisti che eh, non, non sono dipendenti dalle società e dalle organizzazioni per cui lavorano. Perfetto, adesso sappiamo chi siamo. Eh, ma che, quanti siamo? Cosa portiamo? C che facciamo? Eh, allora, siamo in 1,2 miliardi in tutto il mondo. Cioè, siamo in un sacco, io pensavo meno e siamo il 36% dei lavoratori complessivi, quindi cioè, non è che siamo proprio una nicchia, e il 15,4% della popolazione mondiale. Insomma, sti freelance sono dappertutto molto interessante. E in Italia, ecco, ovviamente come sempre, in Italia siamo messi un pochino peggio, e siamo solo il 21%, quindi c'è spazio, possiamo crescere. Possiamo crescere se, se smette il covid eh, questi sono i dati dell'ISTAT eh, del, um, dell'andamento dei lavoratori dipendenti e indipendenti dal 2019 all'altro giorno perché è veramente uscita una settimana fa eh, l'aggiornamento e vediamo che nel momento in cui c'è stato eh, il, il picco di, di, del primo lockdown, eccetera, eccetera, eh, sono crollati i lavoratori dipendenti mentre gli indipendenti si sono mantenuti un po' più stabili ma poi mentre i lavoratori dipendenti sono ricresciuti anche perché è cambiato anche un po' il modo di definire lavoratore dipendente, ma lasciamo perdere. E quello che ci interessa è vedere che invece il numero di partite IVA eh, sono calate rispetto a prima, quindi il numero di eh, persone che lavorano come liberi professionisti sono calate. E quindi il futuro, il futuro cosa ci riserva? Dopo lo vedremo, diciamo che in Italia in questo momento mh, non c'è eh, una forte espansione nella, dal punto di vista del, del freelance. Eh, da dove lavoriamo? Lavoriamo principalmente da casa, eh, solo nel 17% del tempo lavoriamo da qualche altra parte e in qualche altra parte può essere tipo mh, il, la sede del nostro committente, un eh, co-working, un bar sotto un ponte, dipende. Comunque principalmente stiamo a casa nostra. Cosa facciamo? Eh, allora, vedete mh, dal grafico che mh, nella maggior parte dei casi per freelance si intende una persona che comunque lavora nell'ambito web, digitale, eccetera. Vedete che la, la, la maggior parte delle persone fanno qualcosa che riguarda l'IT, la programmazione, la grafica, eccetera, eccetera. E tutto il resto c'è ancora molto poco. Io, mh, quello che mi sono chiesta è, Um, ci sono tutte quelle persone, sono state censite tutte quelle persone che fanno nuovi lavori da liberi professionisti come quelli che lavorano per Uber, quelli che lavorano per Deliveroo, questo non lo so, sarà interessante scoprirlo più avanti, adesso forse è, è troppo presto per, per avere un dato a livello mondiale. Ah, una cosa che non vi ho detto eh, ho messo le fonti in ogni slide, perché magari qualcuno si può eh, incuriosire e voler vedere qual è la fonte. Ovviamente adesso non le potete vedere, se per caso vi servono e me lo chiedete, io vi, vi mando la, la presentazione, così potete andare a guardarci. Eh, bando alle ciance! Parliamo di soldi, che so che bisogna sempre parlare nel freelance camp, altrimenti non si è degni di, di, questo, di questo nome. Quindi parliamo di soldi, ovviamente quanto guadagna un freelance in Italia non è dato a sapersi, perché figurati se in Italia qualcuno ti racconta quanti soldi prende, eh, però abbiamo un dato degli Stati Uniti. Eh, negli Stati Uniti la media è di 67.000 mila euro lordi all'anno. Interessante vedere che coincide quasi con i 65.000 mila euro del regime forfettario. Sarà un caso, avranno guardato i dati, chi lo sa. E eh, l'altro dato interessante è che la media è di eh, 21 euro all'ora. Eh, adesso probabilmente vi state facendo i conti in testa, io sono sopra, sotto, ok, eh, non è questo secondo me tanto l'importante, l'importante è sapere che eh, nel 2018 la media di retribuzione oraria era 19 euro, quindi è aumentata di 2 euro in pochissimo tempo, 2 euro su 19 non sono mica pochi, questo eh, secondo me significa che il lavoro da freelance eh, sta venendo valutato e apprezzato sempre di più, e, e quindi mh, viene quotato un po' di più e, e quindi il freelance non è più il lavoratore di fascia B che non è stato assunto da nessuna azienda e quindi poverino lavora da solo perché non lo vuole nessuno ma è qualcosa che funziona qualcosa di utile qualcosa che sei disposto a pagare quindi la, lo trovo un, un buonissimo indizio eh, un po' meno buonissimo indizio il fatto che eh, anche qui non, eh, non siamo esenti dal, dal gender gap eh, le donne mediamente eh, hanno delle retribuzioni più basse quindi un 84% rispetto agli uomini male ma non malissimo in quanto eh, in generale le donne eh, arrivano al 64% della retribuzione maschile quindi diciamo che le donne libere professioniste forse sono un po' più agguerrite e quindi riescono a, a colmare un pochino il, il gap che, che invece c'è per le lavoratrici dipendenti. Eh, siamo felici? Ci piace fare questo mestiere? Eh, sì, siamo felici. Eh, se eh, facciamo i liberi professionisti come lavoro supplementare abbiamo una media di valutazione della nostra soddisfazione di 3.8 se invece lo facciamo a tempo pieno abbiamo una media di soddisfazione di 4.1 su 5 quindi non male, siamo abbastanza felici se facessimo la stessa domanda ai lavoratori dipendenti i dati sarebbero molto molto più bassi e, e lo dicono sicuramente adesso le, le, le grandi dimissioni che che stiamo vedendo un po' in tutto il mondo, perciò insomma consideriamoci felici e, e, e soddisfatti del nostro lavoro. Perché lo facciamo? Allora, eh, il 64% delle persone lo fa per, per scelta e, e lo fa full time, quindi eh, lo, lo prende come un lavoro vero, diciamo così, e, mentre c'è un 20% che lo fa part time perché nel, nel resto del tempo ha un lavoro eh, fisso da dipendente. E poi beh, ci sono anche un, un 12% che eh, si sì, è, è freelance, ma mi farebbe piacere fare anche qualcos'altro. Oppure c'è anche chi non ha risposto, chiaramente ognuno fa quello che vuole. Questa è una slide che eh, a me è interessato molto. Um, è stato chiesto ai freelance eh, quali sono le capacità che ritengono di avere di più e eh, le due che emergono maggiormente le ho evidenziate in uh, rosina begiolino non lo so sono le ultime due no? sono quelle che um, i freelance sentono di più e, e quindi hanno votato più spesso e sono lavoro bene con persone di ogni livello e eh, ho saldi principi e una forte etica questo io l'ho sentito molto perché eh, quando sono diventata freelance sono due aspetti che ho visto mh, che ho dovuto eh, elaborare maggiormente e migliorare maggiormente. Eh, lavorare bene con persone di ogni livello perché ci siamo solo noi e quindi dobbiamo parlare con tutti no? mentre magari quando lavori in azienda ci sono i vari ruoli, il manager parla col manager l'operativo parla con l'operativo è molto più difficile eh, lavorare ben, parlare sempre con persone di tutti i livelli e l'altra questione è questa, ehm, questo riconoscere la propria etica e i propri principi eh, perché quando lavori da dipendente non è che puoi dire di no non è che ti puoi scegliere i committenti e quindi tante volte devi, devi andare anche un po' contro probabilmente a, a quello che sarebbe il tuo volere e quindi il fatto di fare il freelance ehm, probabilmente ti fa sentire di più eh, quest'etica che, che hai perché la puoi seguire maggiormente quindi la senti più forte eh, cosa ci riserva futuro? saremo come il prezzemolo eh, può essere vediamo un po' di dati allora, eh, previsioni negli Stati Uniti eh, quindi qua rispondiamo alla, alla domanda all'affermazione di Miriam eh, negli Stati Uniti si prevede che nel 2027 ci saranno eh, più della metà degli, delle persone, dei lavoratori che saranno freelance eh, secondo me è un dato pazzesco eh, quindi aspettiamoci una, una crescita se, se queste previsioni ovviamente sono, sono sensate perché, eh, e qua invece rispondiamo alle supposizioni di Gianluca eh, perché eh, tre motivi principali sono questi mm, il freelance intanto può essere pagato pay per il use quindi pagato a chiamata non è che gli devo pagare tutto il tempo anche se non sta facendo niente tutto l'anno tutti i giorni dell'anno eccetera quindi è più vantaggioso economicamente è un lusso accessibile, nel senso che mi posso permettere di prendere anche persone molto brave, molto costose, perché le devo ehm, assumere per un tempo o per un progetto finito. E quindi mh, mi posso appunto permettere dei talenti, eh, anche se sono un'azienda magari con meno budget, eh, che se dovessi assumere non, non mi potrei permettere. E la terza cosa, che va un po' incontro alla, alla logica agile no? che, che stiamo vivendo in questi ultimi anni, eh, ci sono sempre di più progetti ad interim, progetti di prova, eh, progetti di test, che non so quando finiranno, se finiranno, se andranno a buon fine, la startup, eccetera, eccetera. E quindi il fatto di eh, poter utilizzare un freelance mi dà la possibilità di poter mandare avanti meglio questi progetti di test. Eh, un'altra questione è che ovviamente il, il covid ha ridotto tantissimo la distanza tra lavoratore autonomo e, e lavoratore dipendente quindi anche agli occhi del committente non c'è più questa grossissima differenza tra una persona che viene in ufficio tutti i giorni perché tanto non ci va e una persona che, che lavora in, in maniera indipendente e, e perciò mh, questo probabilmente agevolerà eh, la, la, la disponibilità e la ricerca di, di freelance in più c'è una questione di, di opportunità abbiamo detto che nel mondo siamo 1,2 miliardi eh, un dato che eh, non vi ho detto prima è che nell'ultimo anno nelle filippine in india in particolare ma anche in tantissimi altri paesi c'è stata una crescita pazzesca cioè nelle filippine più 208 è, è una crescita incredibile delle revenue annuali per i freelance quindi significa che queste persone che probabilmente mh, nel loro territorio eh, non avevano così tanta disponibilità di lavorare potendo estendersi eh, in, in tutto il mondo hanno avuto una crescita pazzesca quindi a, eh, abbattendo le barriere geografiche c'è veramente la possibilità di, di, di andare dappertutto e di offrirsi soprattutto se si lavora in una nicchia particolare che può essere interessante un po' in tutto il mondo o comunque in una zona geografica più ampia che non sia a 30-50 km da dove vivo ecco eh, Ok, uh, un esempio, uh, questo è Google che a quanto pare nel 2019 uh, aveva già un 54% di lavoratori freelance, quindi se persino Google ha capito che uh, funziona bene lavorare con i freelance, probabilmente pian pianino ci arriveranno anche gli altri. Uh, L'esperto consiglia, dunque, mh, per, per preparare questo talk, mi sono letta ma tipo 50-70 articoli scritti da, da vari freelance che davano dei consigli di vita, fai questo, fai quello, uh, io ti dico così, tu mi dici cos'hai, io ho vissuto questa cosa bruttissima, eccetera, eccetera. E uh, alla fine l'ho riassunta in due considerazioni uh, principali. La prima considerazione è che mh, moltissimi uh, liberi professionisti eh, vivono ogni tanto questo senso di colpa da sono un fancazzista e, e quindi ci si dà tanti consigli per evitare di, di sentire questo senso di colpa e i consigli sono principalmente quello di pianificare ovviamente e, e quello di focalizzarsi sul eh, contributo che si dà più che sul task che si deve compiere quindi darsi un valore che non sia quello dell'esecution dell semplice. L'altra questione di ansia è... Eh, morirò di fame, quindi mangerò pane e cipolla quando ritroverò. E, e qui la soluzione che, che, viene, che viene data è, è fatta di quattro step, quindi il primo è di diversificare i committenti, eh, il secondo è di studiarsi le tasse e le leggi, perché così magari non, non abbiamo sorprese, e far firmare proposte e contratti, chiaramente, perché almeno sappiamo che abbiamo qualche pezzo di carta o digitale in mano, e poi creare un fondo delle così se non lavoriamo per mh, qualche giorno, qualche settimana, non, non ci viene il panico perché abbiamo, abbiamo un fondo da, da cui attingere. E quindi, e quindi le conclusioni: oh, questa è la penultima slide. Ehm, ho fatto una brevissima sua analisi per capire eh, da, da, da qui cosa si evince. Cosa si evince? Allora, ehm, dal punto di vista del, dei punti di forza, eh, sicuramente richiesta di freelance in crescita e lavoro che. Piace quindi ottimo dal punto di vista delle debolezze, quindi weaknesses, eh, precarietà eh, chiaramente perché non, non è un lavoro, un lavoro dipendente con, con, tutte, con tutte le sicurezze e le certezze che dà e, e c'è un problema di scalabilità eh, perché eh, noi lavoriamo principalmente da soli, ehm, eh, solo un freelance su quattro ha, un ha un qualcuno le sue dipendenze quindi nella maggior parte dei casi lavoriamo da soli e quindi il nostro lavoro è poco scalabile e perciò ci siamo solo noi e diamo valore solo noi a livello di opportunità eh, c'è appunto l'opportunità di abbattere i limiti geografici come abbiamo di, di, detto prima e di diventare i migliori in una nicchia specifica e, e come minacce eh, chiaramente abbattendo le barriere geografiche avremo più competitor e il rischio di offerte di lavoro a ribasso che quindi ci, ci farà avere meno, meno revenue e, ed è un rischio insomma per, proprio per la nostra professionalità vi lascio con una vignetta che arriva quindi leggetevela ciao ciao grazie Alessia è tutto grazie molto vero e di molte delle cose che tu hai citato nella tua presentazione parleremo Adesso, nelle prossime, nei prossimi talk di questa mattina quindi grazie di nuovo ciao a tutti, ciao ciao